Signor Presidente. Ma eh, demonizzare lo strumento, se posso utilizzare questo termine, della, della variazione mi sembra forse un po' esagerato. La, eh, la variazione di bilancio è lo strumento eh, principe attraverso eh, cui l'amministrazione opera per far fronte alla, al fatto che l'amministrazione è un organo dinamico, nel senso che le esigenze sono mutevoli nel tempo, c'è cioè la necessità di accertare in virtù del, del rendiconto delle partite che magari precedentemente non era possibile, c'è la necessità di rispondere a quelle che sono eh, anche le indicazioni che eh, vengono date nello svolgimento del, del, dell'anno amministrativo. Faccio eh, riferimento per esempio al discorso del finanziamento e manutenzione dei mercati che è stato oggetto qualche tempo fa di un'iniziativa eh, apposita relativamente alla possibilità di effettuare dei lavori. Abbiamo sentito che nella variazione sono previsti dei fondi per realizzare delle opere, per manutenere delle scuole, insomma, per fare quello che in una città normale si fa nel momento in cui le necessità, e a Roma le necessità sono tante, vengono messe particolarmente in evidenza e c'è la possibilità attraverso avanzi di amministrazione o attraverso altre, eh, altre forme c'è cioè la possibilità appunto di eh, metterle in programmazione e modificare quella che è la, eh, stata la programmazione iniziale, quindi tutto assolutamente normale. Io ringrazio l'assessore eh, eh, Mazzillo, il dottor Tranfaglia che è sempre puntuale in commissione a rappresentare ai commissari della commissione bilancio quelli che sono eh, i contenuti, a rispondere alle, alle domande, alle osservazioni e anche alle critiche delle eh, opposizioni se è necessario. Credo che questo sia un titolo che, vada, che va riconosciuto perché eh, è sintomo di un, comunque di un clima collaborativo che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione che presiedo. Eh, non avrei nulla da eh, aggiungere, anche perché ripeto è stato anche l'assessore Mazzillo in questa seduta ampiamente indicato e con eh, dettaglio approfondito senza eh, ovviamente andare ad elencare tutto quello che è riportato in questo documento tecnico, che comunque è a disposizione può essere consultato, lo era già eh, quando fu proposto alla, alla Commissione, per cui riterrei poi di esprimere successivamente l'intenzione di voto del gruppo del Movimento 5 Stelle che mi appare scontato. Grazie.